l'ho aggiungito qua Ciao a tutti che sono i e Marco 007 e c'è anche Davide e io sono da riscrivermi la terra rer rer rerduta ah è vero io sono il più la terra il inizio tu hai detto presente Dynamite piacciono i piedi Gay, eh, eh, è vero, è vero. vero. Cap, cap, cap. Vero cap. essere wow. wow. È sta la, la città, la città di Waddolod. Ora possiamo solo vedere le cazzo. Stanno la città. costruendo la città. Yay, meccanica soltente non rubata eh, la Super eh, Mario. Il 19 Run. di solito. Super Mario, cosa? Run. Run sicuri che c'era il regno che potevi costruire? Beh, al massimo ah, ah, ah. Super Mario. 67. Mario Maker 2. Quello è completamente diverso No, non è vero C'è la città che devi... C'è il castello che devi sono io o di. Si, ok andiamo Io sono il primo giocatore e lui è il secondo Let's go Yeeeeeee Canta il Natura 1 2 tu 2 3 Ok Salve 2 2 2 Punti 2 Cosa hai detto? 2 2 2 2 2 2 Io che aspiro 2 2 2 2 2 2 2 e lì Cosa? Grumforigno No No, c'è l'abilità nuova fuoco, la volevo provare io No, no. Un, Uno alla volta Uno eh, per uno, accendi questa Accendi questa tutto. cosa, accendi questa cosa C'è una lampada qua O qualcosa del genere un altro Per uno, era altro Per uno, un altro Per uno, un altro Per ho fatto come ho fatto? Uh, tipo il dash mi dà. no non credo il dash è quello quando, quando salti e quando salti e ti muovi quando salti e ti muovi muoviti vai non se non riesci a farlo così provo io che fanno. muovo all'interno della vita è stato così salti e ti muovi il eh, dash ho fatto non lo sì. Sì. Eh no, non lo so carica devi in... caricare Fatto, già così. Da fermo, da fermo, vedi. Gnea, ok. Comunque, questa è anche la prima volta che ci sono dei buchi. No, è vero. È vero. E io posso è volare questo. più velocemente di te. Uh, uh, uh, non è vero <ride> perché, non è vero perché, anche se vai, se vai a uh... forziere. Ah. Anche se vai... Sì, l'ho salvato io. Ah, Anzi, sì, anche se più il più veloce di me, comunque poi ti teletrasporti indietro e muori. Io dato fatto. Male. Andiamo. Guarda come volo velocemente. Tu non lo puoi fare questo. <ride> non forte quanto me, comunque si dopo un po' ci si stanca. Sì, ed eh, è eh, vero, l'avevamo già detto. Uh ok va bene ok, non bacio. okay va bene ok hanno, hanno un po' litigato Kirby e guardo non si vogliono baciare guarda Hanno allora pensato... è solo il 5 sì, si hanno. No perché si è andato avanti? Che stava nulla Accidenti a te giocatore ignota Il giocatore igno ignota, cioè ignavo ma il ma è massimo Ignavo ignoto no. perché nessuno sa il nulla. eh si uh, sì, lo sanno Ah Okay. <ride> sì, cioè, cioè um, uh, beh, sappiamo che si chiama Francesco perché abbiamo nominato in, al in alcuni video. E poi uh, in una live un, un tizio ha detto il suo cognome. <ride> Vabbè, secondo te Sì, un scritti. tizio che ti ha la live. Un, tizio. un, un, un, certo, un certo tizio. Un un il bello è, il, ah, mm, il bello è che tu hai detto pure il suo cognome. Appunto, per vendetta. No, l'hai detto how proprio how così. Per vendetta. Ho predictato la vendetta. E voi non sapete il mio cognome Io lo so eh, sì. Lo dico? Lo dico? Lo dico? Eh sì Ok <ride> Che bel cognome <ride> Accendi le lampade Marco aia Accendi Accendi le stelle <ride> Accendile più che... Marco hai... no ti prego Non eh, le canzoni sì. del mini club Ti prego Mini club <ride> E la zucchina da... Ah vabbè sono quelle del mini club No eh, Non andare avanti Non stanno so, andando avanti Non deriderti eh... No non so come si dice Cosa... eh. Ah Vabbè io aspetto qua giù Perché non riesco a salire no, no, no, Ok ho fatto bene un altro facciamo qua giù. Oh, no. Ed era il secondo perfetto yeah. Ce ne sono quattro in questo livello Sì perché io avevo già fatto sto livello che io. <ride> MAGIC <ride> oh. Non mettere pure quello Aspetta aspetta aspetta Tu vai avanti già Così sei... sei... ecco bravo No vabbè se cerchi su youtube E' LA MAGIC IN THE Sama Mi <ride> esce Beh, la canzone originale Si sì. Sono il cannon Accendi la min... Mi pregunto che mi ma <laughs> We fell love We fell in the lead there brown, brown. <laughs> Il problema è che non conosco il resto della canzone Cioè l'ho sentito il resto della canzone e Sinceramente non mi piace nemmeno Man, Guarda che figo Ok non adesso però Trip, Hip, hip, hip. B -b -b -b battaglia battaglia Waddle di battaglia contro le scale no no, no ma ti schiaccio kirby vieni non qua, dovevi vieni qua ah te, è vero sei sei sei kirby scale sei salito sopra il coso divento parte delle scale dai è, è tipo un armadio davanti guarda <ride> sì. sì. mi no puoi lanciare le, le cose letteralmente doveva dove sbattere se non niente. <ride> Perché niente quelli si sono suicidati? Ora si è schiacciato la, la, la... a sinistra, a destra marco? b, a ah dio Boh, l'hai fatto? <ride> Bo, volevo vedere. distruggi quel muro volevo diremi. vedere se si potesse fare sinceramente e guarda le monete poste convenientemente a forma di scala <ride> come se fosse tu puoi, quello... lanciare... no, e tu puoi lanciare le lance comunque quando stai capendo andare le ciambe Ora che me l'ha Ora che me la detto non posso smettere Mi il tasto. Cadi sopra. Cadi sopra. Vai a espaldare la bomba Vai, sali. Sali. Scendi, scendi, scendi. Can't, I can't. Ah, non puoi scendere da me. da, da me. me dammi. Ip. I. Qua c'è tipo un easter egg. Wow! No, È eh, ultrent no, un no. mister egg. Una non non un Mr. egg. Ah, un cibo, Mr. Egg. Cibo, cibo, cibo, cibo. Cibo! L'ho preso in tempo. Vai, dammi. Ah, l'hai oh. data direttamente, ok. Eh, ah, Prova ah, a colpire quel, il, coso, il coso Posso direzionare leggermente però. Eh sì, posso direzionare pari, No, I no, aspetta, no, ho sbagliato, Puri. Ho sbagliato. Ip, Ip, Ip. Lo sbaglio Puri. Ma perché Kirby quando ha già un potere Può aspirare delle cose, però delle cose tipo oggetti, però tipo Se ha un potere non può aspirare un altro potere Perché Plot eh. convenience <ride> Convenienza <ride> Plotuale Convenienza di tram. Sì, fratello, ti ho salvato. Appare anche quel topo per qualche motivo. Ma è più sbagliato sì. rispetto di te Wow. È so. vero. È sì, perché io sono l'originale. No, perché alcuni... Cioè, proprio fatto così, alcuni sono sbiaditi, alcuni no. Ah, cioè, tu sei andato direttamente lì. Wow, wow. <ride> Aspetta, io devo usare la scala, no? Perché Breh. sono andato troppo... troppo non inizio. puoi volare. No, non, pu non si può volare così in alto. Non posso tirare giù di Nikos. Posso volare sopra la scala. Cioè, guarda, guarda. Sì, lo so. Non posso volare normalmente, però posso sì. volare senza toccare la scala. E <ride> salgo le scale come Michael Jackson. Non le salgo. Questo? Ok, va bene. Grazie dell'informazione. Hai attivato Google. Mi sa che abbiamo missato qualcosa però No, no, no non prenderlo! No, tanto abbiamo preso tutto, solo che <ride> manca solo una cosa che non so che. Ora cosa abbiamo missato che... qualcosa. No, no, tanto abbiamo preso tutto. Tranne quella cosa che. Ah no, l'abbiamo preso tutto. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Ok, let's go, gg Goduri, Goduri e mensa in gioco Goduri e mensa in bill. Quando è che per andare a spacciare dai. Mamma ma mi posso. Da da eh, la città dei Waddle si può spacciare via a livello 5 Cosa 6. voglio spacciare? Ah che boh Tutte le abilità Le abilità Le abilità. Teman, teman, teman, teman, teman. Strada rocciosa Procediamo Strada corrosa Progrediamo a livello Scoriosa Ah comunque è vero, alcuni Waddle hanno una shade diversa eh sì, in questo gioco sono. sono C'è cioè, il razzismo Waddle Dee E questo? Ah, ah sì, questi li posso fare solo io questo? Sorry, sorry. Quelli sono quelli che è salvato, and and aperto. ha Sì, eh, comunque allora, possiamo, con questi si guadagnano tipo delle esatto. stelle... E poi okay, sì. Prima di morire mh, per la terza volta, salvare... No, noi faremo off camera. Faremo fa no, non li faremo off camera. No, sì, alla fine del mondo... No, mm. sì, alla fine del mondo, quindi, mm. questi sì, li faremo in, poi... Mm. Uh, strada rocosa. Ro strada del rocco. Rock. Il, Il Rock. The Bre The high okay. Way to Hell Bellino. Che facciamo la intro? Ma la tre si sì, certo Pella Pella Pella a tutti i ragazzi noi siamo Dynamic E Marco00J Faglia tutta l'erba, potrebbe esserci qualcosa. Ma non, non fare di tutta l'erba un, un, un fascista. Brown. Bro. quello è l'abilità nuova forse è l'abilità più l'abilità nuova Kirby esploratore a me pare più possiamo un possiamo esplorare Kirby bandolero eh no non si dicono queste pistole. Kirby bandolero Kirby, Kirby cowboy. <coughs> cowboy Kirby cowboy perché mi sono teletrasportato se ero sopra di te? boh Mangia, qual mangia qualcosa da ceppi di albero, no? Easy. Cosa? C co co cosa? Come, come la mamma di Kyle in, in uh, Gumball <ride> Gumball? <ride> si sì, sto scherzando. Spara! Bravo! Ciao! La cosa è che c'è la gravità nelle lunete? Video ah video. no! Da nessuna parte. Eva va, violet. Va. <ride> Yeah. Vado a ridere! di numero 4 ho preso! Sì. Gli altri testavano prima! Ok! Oh no! Molto difficile al momento! Il ah. bello è che blocco, posso bloccare delle pietre, guarda! Sì, ma ti fai comunque male! Poco! Uh. Ah, c'è anche lo slow mo! Perfetto! Uh. Guarda, l'hai visto! Sì, l'ho visto! Ci, so, ci puoi passare attraverso, guarda Eh sì, lo so, quello ho fatto, guarda <ride> Guarda <ride> Questa parte sarà tipo il doppio più lento No Sì, andiamo avanti Non posso lasciarli recuperare la vita Oh, l'ha già fatto Dove sono caduto? <ride> Che, fammi... Va bene il gioco, va bene Tutta colpa del... No, dammi, dammi il 5 e condividiamo il cibo così. No, <ride> ah, ti proteggerò io, bir... Kirchie, è Shoot! No, Let's no, go. <ride> Let's go! <ride> <ride> Epic mm -hmm. save, più 100? Let's go! Ah sì, devo... Eh, beh. Il rito al serbaglio. Pu non puoi fare niente tu. Prendo i soldi, ecco cos'ho sopra. Dobbiamo rifarlo. No, aspetta, guarda, posso fare questo? Freddy. No! no, potevi farlo tu. Yes. <ride> Ti dimostrano il potere del vadere di... Ok. Devo solo aspettare che vengano oltre la fence. No, non puoi. Non ci arriva nel giro. Vorrei me. dire che recuperare i soldi. Cibo. Andami, dammi Dami un bacino. Adesso. Un bacino. Altro cibo. Nagaron. <ride> Io volevo suicidarmi, che puoi. Numero 3. Andiamo. <ride> e niente. Rip. Non rip letteralmente perché sono vivo. <ride> <ride> <Basta. Gigi. ride> che hai fatto? Tutto. No. <ride> che hai fatto, brother? Oh, Aia! Yeah. Qui, qui! Yeah, Un milk! Qui inizia! Un Mil milk! Qualcosa di molto vivo, come <ride> Oh oh uh. Marco non credo si possa andare <ride> E <ride> dai Ci conviene anche perché probabilmente perdiamo qualcosa se stiamo dietro al masso Cioè tipo ci blocca un passaggio Non so da eh, sì, Ah Switch in tempo Ecco appunto ci avrei distrutto il volo di Marco <ride> Mi fa male che ti trasportati Ah, ah. No. Mm. ma... Ah. Ma... Ecco, lui è del mio stesso colore. Eh, Mangia da dal se, ceppo di Insta. No? Sì, è vero. Vold okay, voglio il Instagram. Voglio l'Instagram del Valdald Mangia. Macchina. No, no, non lo fare. Non lo fare. Adesso vengo risucchiato anche io. Ora Mario mi uccide. <ride> Ah no, non vengo risucchiato per No, fatto. sali <ride> Tiro le lance molto utili Investi le pietre Non posso investire le pietre Investi le Dove vai? Voglio vedere se c'è qualcosa sotto la strada Sì, c'è avanti ma sei tu a fare... Sì, cioè io la lancio io le lancio. No! no. devi <ride> saltare. salta! Sì, ho sbagliato. Sono... Può anche non andare col Carmo, turbo. Carmo Redo Redo 7, se tu a fare i giri. Sì, vai, era per... È tanto per... Sì, non io. No! No, è che... Brrrr! Brrrr! Senti, allora... Non andare col turbo! No, non io vado turbo. col turbo. Ma non serve il turbo. oh alleluia yeah, eh, questo ultimo è ultimo waddle. Waddle waddle waddle. waddle waddle waddle waddle posso scendere adesso fammi scendere di qui non pensavo ci fosse qualcuno si sì, l'ho colpito, ho colpito uno colpisci i massi massi colpisci i massi sì. <ride> non prendere il coso ancora <ride> ecco qua guida senza prendere il burrone ah, ah, ah, ah. si sì, è vero c'era questo eh, C'era qualcosa di tipo rompere le cortecce degli alberi? No, ma era mangia dalle cortecce degli alberi. Comunque lì dietro sta qualcosa. Lì, lì vedo. su quell'albero, lo eh, spruzzi. Sì, non prendere già... Come ci arriviamo, scusa? Saltando. <ride> Oppure investendo con uh, la macchina, prova. Ah già. Comunque guarda lì dietro. Ah no, quello è dove siamo già andati. No. Comunque hmm. non ci Ah, dalla da piattaforma La gabbietta dorata Non si può La... ho già provata Sate sì, facendo? Ho già provato, certo procede a riprovare Sì, ho mangiato qualcosa alla corteccia degli alberi ora boh, vediamo se sta dall'altra parte No eh, mi sa che abbiamo complicato yeah. Quello Quello coso Cosa stava? Quello dietro nello sfondo L'avevamo già fatto Mangia qualcosa di tre ceppi d'albero Abbiamo fatto Abbiamo fatto questo Trova il cammino ah, ah ah Il cammino laterale durante l'ascesa Ah eh? già L'ascesa Marco Ah c'è una via segreta quando siamo scappati al masso Vabbè l'episodio è quasi finito quindi dobbiamo fare Quindi si, sì, ci rivediamo al cammino laterale Oppure facciamo tre Cammino laterale. Esatto. Mm -hmm. Non lo so mm, Sì siamo... dai no facciamone due all'episodio mm. così chi è? sono dei dire? Cammino laterale Ecco Macino tallerale Dio maiale <ride> Vabbè uh, <ride> Così faremo la, la, la prossima parte Mi raccomando però, amico. Amico, sì. Soldi Prendi soldi Qui ah, il cammino laterale ecco signore Ecco il cammino laterale Durante la scelta <ride> Lasci E ora prendi il kinder e andiamo Bruh Brrr, Brrr. Expert! ancora fatto? Ok, vabbè. Andiamo a la schifata. Si. Si. Ok. Abbiamo finito di nuovo il livello. E ora abbiamo finito. viste quando capiscono che potranno essere picchiate loro per la parità dei sessi. Sì, zio. ma che bello ho. Eh. Yeah. Uh, uh, uh, uh, uh. va, va bene abbiamo <ride> finito il Quindi, Nella prossima parte finiremo il mondo tranne <ride> quelle cose extra no we'll quelle cose extra le, le facciamo nel we'll prossimo no ok quanto mm -hmm. ci vuoi mettere eh sì, eh, quando lo fate, allora, facciamo oggi il video. Quindi. quindi... Se non vuoi farlo. Alla prossima. Sì, da sì, quando... Iscrivetevi e... Iscrivetevi al canale, E attivate la campanellina condividete con i vostri amici per un dei contenuti. Commentate, ma commentate, commentate. Ciao. Vai, che <ride> <Commentate. Non ride> entrate nel server Commentate. Non entrate nel server disc, <ride> fa schifo.